Mamma mia, ma cosa è arrivato dalla Xiaomi? Mamma mia! Questo oggi vi propongo subito, senza perderci in chiacchiere, questo dispositivo della Xiaomi. È una mini stampante. Questa stampante può fare questo. Si vede? Non si vede? Eccola qua. Questa. Questa qui è una foto che... Non, è, non possiamo definire da Pol Polaroid perché il formato non è da Polaroid. Però questa è una, una foto che si può... Eh, anche applicare nei vostri quaderni, nelle vostre, nelle vostre postazioni, perché è auto eh, bioadesiva. No, autoadesiva no, però è bioadesi, bio, bioadesiva. Mm, no, non è bio, è biadesiva, sì. Però la cosa sensazionale di questo, di questo dispositivo è il fatto che voi potete stampare le vostre foto con il vostro smartphone, che sia Apple, che sia... Android, che sia un iPad, che sia un tablet, con questo prodotto noi possiamo stampare queste. Però avvicinatevi che vi faccio vedere delle curiosità che mi hanno davvero sorpreso. Allora, come potevo non farvi vedere questo prodotto? Allora, andiamolo subito a spacchettare senza perderci in altro tempo. Adesso lo mettiamo via. Allora, istruzioni che... Nessuno leggerà mai perché sono in cinese, però vabbè, questo ci servirà per fare una cosa: e avrete il vostro cavetto per ricaricarlo. Avrete questo subito questa stampante, possiamo tirarla fuori. Eccola qua, con la sua apertura per poter fare le foto. Io chiaramente l'ho già usata perché per fare questa foto l'ho dovuta eh, provare. Dalla posizione con la scritta, potete fare così: applicate un po' di forza. E qui potete mettere le vostre foto, cioè le vostre, la vostra carta fotografica, che all'inizio ve ne daranno 5, io una l'ho consumata, quindi per farvi vedere come funziona io l'ho rimessa dentro. Eh, voi dovete tenerla sempre con il, la, il barcode, questo qui, eh, verso il basso e tenere le foto così non le mescolate perché sennò poi non funziona per stampare. Quindi voi dovete mettere il barcode quello arancione, il cartoncino arancione sotto, infilarlo semplicemente lì e andare a richiudere. Molto semplicemente. Poi dobbiamo andare ad accenderlo. Prendiamo un telefono, Io ho preso, ne ho preso uno a caso perché al momento eh, avevo questo. Andiamo ad accenderlo, teniamo premuto e vedete si è acceso il bluetooth noi cosa andiamo, cosa andiamo a fare adesso prima di fare tutto prendiamo queste istruzioni in cinese ok e andiamo a leggere il QR che c'è qua quindi per leggere il QR ma perché ti dovevi spegnere adesso adesso ti dovevi spegnere che io devo fare il video ok sono riuscito a installare questo QR accetto sì Vado a leggere il QR, voilà, apro il link, andiamo a installare questo, eh, questo QR che ha, abbiamo letto prima, quindi ho, ho aperto il link e lui mi ha aperto un'applicazione da scaricare che si chiama Xiaomi Home, Xiaomi Home così è scritto, quindi noi andiamo a installarlo. Qua vi chiederà, un, questa è una pubblicità, quindi non fatelo, torniamo indietro mi raccomando allora posizione seleziona tutto ok avanti consente di accedere al dispositivo e dobbiamo accedere adesso accediamo uh, o vi fate un account oppure accedete con facebook ok una volta che avete fatto l'account io l'ho fatto alla fine con il numero di telefono quindi ho messo il mio numero e mi è arrivato un messaggio ho messo il codice e si è attivato quindi, come vedete qua, voi dove dovete fare, andare su più, attivare bluetooth, ok, ricerchiamo dispositivi nelle vicinanze. Adesso noi torniamo qua, ok, la stampante è pronta. Allora mi si è scaricato l'altro il... allora, telefono, quindi ho preso il mio. Andiamo a rivedere come fare questo, scansiona foto AR e io prendendo la fotocamera del mio telefono posso fare questo. È una cosa sensazionale, guardate! Posso prenderla in mano e vedere il video da questa foto. Guardate, è incredibile, guardate! Posso prenderla in... ce l'ho in mano, guardate! Fantastico! Quindi io posso attaccare le mie foto dove voglio, prendere il telefono e vedere il video di quel momento. Secondo me è una cosa straordinaria. Come possiamo fare questo? Foto R per avere una foto... Uh, con il video Quindi noi andiamo a sceglierci Una nostra foto Ok se so andiamo a scegliere una nostra foto Io vado a scegliere un video Nella galleria Adesso io scelgo qua la foto che voglio Imprimere sulla carta fotografica E poi successivamente con la fotocamera Posso vederla Quindi scelgo questa, vado avanti Mi fa vedere l'anteprima di stampa Noi possiamo andare anche a modificare Modificare i colori Quindi possiamo uh, abbellire Tipo potenziare vado avanti, mi fa vedere l'anteprima di stampa, adesso vediamo come si comporta, andiamo a stampare, adesso sta scaldando la testina di stampa, testina scaldati, ecco, sentite? Solo una volta dovete tenerlo il barcode perché questo leggerà il vostra, la vostra carta fotografica e sceglierà il metodo migliore per stamparla calibrazione perfetto adesso possiamo toglierla mettiamola da parte e adesso stamperà la nostra foto come esce? ecco la linguetta sta uscendo eccola ma che bella bellissima non muoviamo la stampante che paura di fare un macello allora la qualità eh, di un panorama non è eccellente però eh, non è male, se dobbiamo fare delle foto tipo le nostre, di un nostro momento, eh, guardate, eh, secondo me è una cosa fantastica. Ok, ho stampato la foto. Guardate, la foto della cascata di Novalesa. Eccola qua. Allora adesso, visto che la foto è stata stampata, andiamo a fare la prova di video. Andiamo alla pagina eh, iniziale scansiona r con foto ok andiamo allora a vedere eccola qua c'è c'è c'è c'è fantastico ragazzi questo è fantastico adesso io me le metto tutte qua faccio così allora questo lo mettiamo qui adesso io metto questa qui e questa qui vediamo un po cosa, cosa succede vede il video e si vede il video se faccio tutte e due no tutte e due è troppo <ride> uno e due secondo me questa è un'invenzione che rivoluzionerà il mondo perché cioè avere queste, una stampante in tasca e poter stampare le vostre foto del, del vostro smartphone secondo me è un'invenzione fantastica io vi lascerò eh, il link per comprarlo su amazon perché c'è anche su amazon eh, e comprare anche eh, altri fogli fotografici fotografici la cosa più bella è che non ha l'inchiostro perché non avendo l'inchiostro voi non dovete, non dovete cambiare l'inchiostro quindi questo, questa stampante è una vera rivoluzione quindi naturalmente iscrivetevi al canale attivate la campanellina c'è qui sotto mi raccomando campanellina e sotto ne, nella descrizione di questo video troverete il link per acquistare questa stampante della show me e il link per acquistare altre eh, altre carte fotografiche fotografiche. non perdetevi i prossimi video sulla tecnologia perché sono molto importanti perché vi possono eh, far sognare cose in grande quindi rimanete sintonizzati ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, un pelo, mamma mia, i peli del gatto. Pepi, il pelo del mio gatto. Vabbè, lasciamo perdere, vabbè, lasciamo perdere. Ciao, ciao. Metto tutte le mie foto, le metto tutte attaccate qua, le metto qui, le metto qua, le metto tutte sparse per tutta casa.